Mi dispiace, mi dispiace per quello che lascio Dovevo pensarci alla tua eredità Costruire un pianeta migliore Ma fammi il favore, abbiamo reso peggiore Credevamo che fosse normale rubare, ammazzare e distruggere e so giocare, guerreggiare senza una ragione, ma no, no, che confusione, che tristezza amore, ma mi hanno detto che sto zen, infermo, col tempo pian piano, muore senza una passione, scorreremo perfino l'orrore, di avere abusato della vita, E lo giuro pensavo di essere migliore, ero invece soltanto sfigato nel gioco. Ora che però ho capito il gioco, senti che ho pensato per farti un regalo. Devo raccontar che questa mia agilità nel saltare sti fossi è perché ho paura di stare nei campi di questo signore. Io faccio troppo rumore, devi sapere che Quell'amore che provo per te sempre qua la ritrovi Tra immagini poco sbiadite di quella estate italiana con te Se l'amor, sembra mera illusione Tu lascialo andare e non serve al cuore Se poi sembra che l'amore d'uomo Dammi retto amore, non lo tollerare L'amore è quello vero e amore, pompa forza senza protestare, va che male senza una ragione, ci rinfresca l'aria ti fa galleggiare. Ma l'amore, per amore qui noi non è amore, ma soltanto una mera illusione. E ci siamo ritrovati a cantare, ma senza più no, tra il Sento amore, amore, come faccio a darti una canzone Ma però tu non ti preoccupare che lo ritrovate Per spiegarti che questa mia agilità E pensare da me coi miei soli pensieri Segui i passi del cuore, non ti preoccupare Però per favore, non farti ingannare Devi sapere che... Ogni attimo in questo mondo che gira deve essere sprecato dal mare Facendo rumore e senza dover faticare mi dispiace, se ti, mi dispiace se ti, mi dispiace se ti, mi dispiace se ti lascio un mondo Un po' insfaccio l'amore, la mia ingenuità Grazie sì. sì. sì. sì.